Sto per morire, Pepito! Pepito! Pepito, sto per morire! Sto per fare una missione suicida. È stato bello conoscervi Oh mio dio! Oh. <coughs> Mi sono messo la mascherina ma non serve a niente in realtà perché si sente allo stesso dolore. E se ci sbocco dentro è un bel casino, eh. Tu che stai guardando questo video lo so e ti stai chiedendo ma che cos'è quella roba? Bea fa le crepe. Però ogni tanto avanza dell'impasto. Solo che questa volta ce lo siamo dimenticati nel frigo per giorni. Guardate il colore. Questo era l'impasto per le crepe, era bianco una volta Lo devo fare, lo devo fare, lo devo fare Questa immagine potrebbe contromettere, compropo, compromettere il vostro stato d'animo Che bella quarantena che vi sto facendo passare oh. Sto raccrimando Oh mio Dio Buon day, io sono barbuto Ma, ma non ho la barba Guarda, io posso fare idea Benvenuti in un nuovo video Dai non lo che Non fatto sto affatto, scherzo apposta Giuseppe Dai, mi hai rotto, non, le, pa mi rotto le palle Mi hai rotto le palle Questo quarantena lo sta facendo diventare gigante Guarda qua eh Eh? Gigantesco Guarda quello Trovo come se fosse una bottiglia d'acqua eh? <ride> ma che <to'> <ride> <ride> Ti metto 20 euro qui Se riesci a prenderli, sono tuoi Ci Prego. sei? Vado eh Eh no, dammi 3, 2, 1 c'è 3, 2, 1 Presi? No 3, 2, 1 ho presi? No 3, 2, 1 Presi? No Eh no, ma non li hai mossi Su YouTube ho visto un sacco di video di persone che si fingevano a morte registravano la reazione dei loro cani Io oggi voglio dimostrare che anche Pepito ha un cuore Io ho visto molti cani che andavano a soccorrere queste persone che si fingevano a morte, no? E voglio dimostrare che anche Pepito ha un cuore e anche lui cercherà di soccorrermi Perché anch'io voglio provare a fingermi morto e vedere come reagisce Pepitino Vedete com'è coccoloso con me, si fa accarezzare tutto Adesso sono sicuro che sta per cagare Sto per morire Pepito <ride> Pepito Pepito sto per morire Pipito! Sono ancora qui! Pipito! Oh. Avete visto il mio riccio come è carino? Eh? Pipito! Non me l'aspettavo, io ve lo giuro. Sono quello che, vo che volete. Che Pipito se ne fregasse altamente. Invece guardatele, ormai siamo compagni. Oh no, Pipito! Eh? Oh no, Pipito! No! Eh? Bravo, Pipito! Vuoi infilare nella felpa? Non lo vuole, non lo vuole, croccantino. Va bene, ok. Io e il mio pepito vi salutiamo. Ci vediamo mercoledì con un prossimo video. Perché ormai ogni settimana, ogni mercoledì, venerdì e domenica uscirà un nuovo video. Se siete dei nuovi iscritti, mi raccomando iscrivetevi e commentate con hashtag nuovo iscritto. Ciao.